Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix <ride> e Marco007 Siamo tornati su Undertale, ora, Undyne um, che sta sulla pelata di Copa sì. <ride> E Sans che sta sopra il titolo um, Comunque è cambiato pure eh, il, la musichetta del title screen Perché? Perché abbiamo Amica Undyne E quindi sì, si è aggiunto tipo un altro strumento Diciamo okay. Allora siamo nelle Hotland e ora continuiamo Odio oh, usare, il... oh, usare il telefono, non voglio farlo, ma no, Durante le Hotland scopriremo che non è vero Oh no, Zunderplane Allora, questo è come... Uh, ah, Wash hai letto? Hai letto? Uh, Zunderplane uh, Cioè, ti incontra non, uh, non di proposito niente È, una, è un plane, Zunder Sì L'abbiamo capito Approccia Che vuol dire Zundere? Tipo una psicopatica Ah ok Ti avvicini a Zunderplane ma, ma non troppo vicino Eh? Umano? Uh, ah, uh. Non dobbiamo ah, okay. Infatti do, non dobbiamo andare troppo vicino A Zunderplane Zunderplane Accidentalmente Ti colpisce con la sua ala Accidentalmente L'abbiamo ucciso Ed è scompassionato tanto si sì, è andata Bonk Ah, eh, tu lo sai già il puzzle Se sì, ci sono altre armature però vale a prendere Tipo Tipo quello Tipo questo che ho sbagliato Che non è un'armatura No, questo è per l'attacco In realtà anche la difesa Dovrebbe... Cioè, però uh, se non sbaglio Sì, Item Info, info. Uh, attacco 10. Uh, I giocatori hanno 3-4 capes. Ma non okay. ti serve per ora. Okay. Perché quella che hai adesso ti aumenta la difesa, secondo E non è la difesa importa. Vedi? Controlla il Torno Tornano a Luke, Ah, è un'arma. Attacco 2. E aumenta... Ah, aumenta il di 6. Ah non è che per ora ti servano gli oggetti curativi che curano di più. Nyeh. Ma niente cosa. Siamo quasi alla fine, quindi sì. No. Oh mio Dio. Sì, ho avuto una... Non ho capito. Ehm, conchiglia. conchiglia. Che è conchiglia? Non close so, close. tipo P Cioè... Last digit per l'ultimo numero per 5 minuti. Non l'ho capito, però. Neanche okay. io.. Lo faccio e basta, lo, lo chiamo. E ora ci chiamo. Bene. Ring, Alleluia. Ring. Click. Chiunque sta chiamando ha chiuso prima di. prima che tu rispondessi. Ok. <coughs> ok. Ring. Um, ciao. Quindi laser blu. No, arancione. Eh, intendo. Ah, intendo Ciao Ciao uh, Alfie! Sono Alphys. Qui ciao. è Alphys. <ride> ah. Laser blu non ti danno in se non ti muovi Sì ce cioè, ha detto Sans Quegli arancioni invece devi muoverti E loro non ti faranno del male um, Muoviti attraverso questi E eh, addio Bene quindi Quegli arancioni Oh mio dio l'ho fatto Boh, close, non, non, non si sono scosse come quelle. Come quando da, da, quando da quando andai non mi ha chiesto riguardo al, al, al, al tempo. tempo. Bene, quindi quell'arancione ci va a muovere, quelle blu, fermo. Eh, aspetta, non c'è nessun tempo. Uh, qui, ecco perché c'è. Perché mi ha chiamato? Ok, qui dobbiamo stare fermi a quelli blu. Quei arancione invece ci glitchiamo attraverso. Stai per prendere danno Marco È uno switch Yes I laser sono stati disattivati Ora ci chiamano un <ride> Sempre un po' troppo forte Oh mio dio non gli ho detto dove andare oh dio, non gli ho detto dove andare Mi Sta scrivendo pure male Ha messo un H maiuscola dopo la T, <susurra> -t, -t Immagine carina di me adesso <susurra> È una foto di una foto di, di. una cosa della spattatura con un sacco di. di cosa glitter e roba del genere su di essi. Quindi si è appena data della, della spazzatura Alphys. Ring uh, qui è Alphys uh, La porta di sopra sarà Weasel. bloccata finché. è qui No Hey, Visos, Alphys è qui eh. La porta di.. La porta nord sarà bloccata finché tu. Quando vuoi Marco? Anzi risolvi il puzzle eh, sia a destra che a sinistra penso che dovresti andare a destra prima clic andiamo a sinistra si sì, Marco certo Marco devi andare a andare a destra a me non interessa devi andare a sinistra mi mm, chiedo se, se potrebbe essere non divertente se eh, spiegassi il puzzle eh uh, che puzzle, vuoi? puzzle. Porta dell'area chiusa Quindi ho provato il puzzle Ho, ho continuato a finire eh, le munizioni E ho continuato a, re a restartare E uno dei miei colleghi non ha aiutato È come se non volessero nemmeno venire al lavoro <ride> Che dice qua? Colpisci la, la nave di fronte diciamo uh, muovi, muovi le scatole per completare la tua missione Beh, è facile wow abbiamo eh, due colpi e dobbiamo sparare dalla scatola quando vuoi marco vai sul coso perché è molto bello qui al fisso i laser blu sembrano totalmente insuperabili ma, ma come scienziato reale ho qualche trucco. Ha qualche asso nella manica. Hackerò. hackererò eh, nel, nel database dei laser eh, Hotland. Per toglierli di mezzo. Yeah. Bene, ora questi teenager possono essere liberi. Finalmente. Finalmente qualcuno ha laser. Ora che siamo liberi, beh, penso che. Resterò qui. Cos'è la via i grillby? Stavo uscendo quando. All'improvviso un sacco di puzzle Sono riattivati da nessuna parte Da, da nulla C'è un, un, un grosso problema Le, È fighissimo Devo, no. Devo cancellare la scuola per questo Ok No oh. Ma è la stessa cosa Veri difficult Io sparirei già una <ride> Magari pot poteva aiutare Allora ecco. Oh, alleluia, come sei nabbo Cioè dovrebbe essere libero. Oh, davvero? Pensavo non fosse ancora libero C'è una luce, ok Comunque, lo spiegherò e basta Ring Ehm um. Credo Che guarda i puzzle a destra e a sinistra Sono un po' difficili da spiegare ma uh, Li hai già risolti? Uh, fantastico Che nabbo alfis lol uh. oh, oh oh Oh Che spento le luci Glitchati avanti e basta ma no. Così? Vai avanti Mi sono glitchato indietro invece Pringer Ehi, hey, è un pochino buio lì, non è vero? Non ti preoccupare. Semplicemente hackerò nel sistema di luci e accenderò un po' tutto. Yay. Oh no. Oh no, una cucina. Oh no. Oh sì. Benvenuti, signore e signori, allo show di cooking. All alla, alla prima della cucina. Cucina col... Un, robo, un Robot killer. Preriscaldate i vostri forni Perché abbiamo Una ricetta molto speciale per oggi Per voi Faremo Una torta Il mio amato assistente qui Prenderà gli ingredienti Tutti dateli una grande mano Ah fateli un applauso Ah no. Avremo bisogno di Zucchero Latte e uova Vai prendili Dolcezza hai trovato le uova? Hai trovato il latte? Eh, Sta là, è quello. Hai trovato lo zucchero? Non mi dice se hai trovato il No No, no, perfetto, ottimo lavoro, bellezza. Abbiamo tutti gli ingredienti, ora dobbiamo solo cucinare la torta: latte, zucchero e uova. Oh no, che magnifico momento! Come ho potuto dimenticare? Abbiamo mancato l'ingrediente più importante Un'anima oh, umana no. Quanto è lento è in... um, Sì, sono abbastanza nel momento di fare qualcosa Aspetta un secondo Potresti, potresti usare Non puoi usare un... <ride> Potresti usare una sostituzione alla ricetta? Una sostituzione? Intendi un altro ingrediente non umano? Perché? Um, e se qualcuno... Fosse vegano? Vegano? Ma Smettila dai. di saltare! Smettila di la saltare! Sa quella di prima l'ha saltata da no, solo! Di oh, io ho premuto una Prendi volta! È un brillante Althus! Sì, vabbè! In realtà... Per caso ho proprio un'opzione qui... Metaton brand Sempre conveniente Sempre eh, Conveniente sostitutore di, di anima umana eh, Sapore Una scatoletta di eh, Ah Una scatoletta che è proprio Su quel coso Su quel, su quel, su quel controattacco Su quel contatore <ride> Bene bellezza perché non lo vai a prendere? No Io mi prendo questo intanto This is a show about washing your hands, darling. <laughs> It's Wednesday, my dudes. Vai a prendere il coso e basta, madonna. Oh no. È partito su... <laughs> Direttamente. Comunque, il nostro show um, va, per un, va con una schedula molto severa. Se non puoi prendere la scatoletta nel prossimo minuto. Dovremmo semplicemente tornare a un originale. Oh no. Quindi meglio se inizi a scalare. Bellezza. Lui <ride> vola. Bing. Senza motivo non ha niente. Oh no, non c'è abbastanza tempo per salire. Eh. Fortunatamente potrei avere un piano. Quando stavo uh, upgradando il tuo telefono ho aggiunto un paio di features. Vedi quel uh, bottone gigante che dice jazz No. Guarda questo. Uh. Wang. Wang. Ecco. Dovresti abbas avere abbastanza... <ride> Come fa a mettere il carburante nel telefono? Boh. Dovresti avere abbastanza carburante per raggiungere la cima. Ora muoviti, vai su. Yay, questo è un po' difficile. No, però ta è. tanto io ce la faccio sempre dobbiamo evitare Metatron mi fa essere difficile questo? si sì, a un certo punto si no, fa it's difficile not. no it's not. no, it's not intanto tu non ci hai mai giocato a sto Milk. gioco ah l'hai preso un. c'è una pizza che ci fa da timer ah quindi rallentano solo l'ingreddo ah capita niente. Ho detto ti rallentano solo quando colpisci. Eh sì. Presto, non a lento, Tanto come ho fatto. No, no. Cioè sono stato hai colpito perso. solo due volte. Ora quattro. Uh -huh. mio, mio mio. Mio Sembra che mi hai battuto. Ma soltanto perché hai avuto l'aiuto da, dal brillante dottor Alphys. Oh, penso di sapere cosa dovrebbe essere Oh, penso di sapere cosa ti sarebbe successo senza di lei. Bene ragazzi. Oh si! Sì, e guarda la sostituzione. Non hai mai visto un, uno show di, di cucina prima d'ora? Ho già cucinato la torta prima del, del tempo. <ride> quindi dimenticatene Load. Ah, hai scendendo sì, in mezzo secondo. Ring. Wow. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo davvero fatta Ottimo lavoro Team Beh In ogni caso Continua ad andare avanti Clip Yay. No Io non lo vuole Bene quindi la prossima fatta Certo oh, il oh, Ringo mio dio Alphys Basta Sei peggio di Strambik Nei giochi di Luigi Smash Vedi quello Vedi quell'edificio nella distanza Quello è il nucleo la. Cosa, la, la fonte. Eh, la fonte di potere di tutto l'underground. Converte uh, energia geotermale in elettricità magica. Uh, attraverso... Uh, comunque è dove, dove vuoi andare. Nel nucleo c'è un ascensore che dirige direttamente al, al castello di Asgore. E da lì puoi andare a casa. Ok. Clic. Bene, quindi abbiamo quasi finito il gioco ragazzi. Siamo molto vicini. Yes, yes, yes, yes, yes R1, per dire il tasto del controller ovviamente. Per piacere, selezionare una location Non so perché per ora non abbiamo tutti i pulsanti Ma tra, tra poco li avremo tutti uh, E ogni volta per andare avanti dovete prendere il, il piano più alto che c'è Non puoi andare a left 1 Il più alto per dire. a destra, il left 1 ti porta alle water Cosa Uh, flame boy Heh <laughs> Io sono... Calore Fiamma uomo Ricorda il mio nome Ok, ricordiamo il suo nome His please man Yeah hey, oh, man Vediamo mm. se... Che dice? Oddio, cosa? Vai avanti Bene. Vai avanti no. Ehi hey, amico, che c'è? Vuoi comprare uno dog? Solo un 30 gol <laughs> Perché no? Ecco il tuo cane. Sì, uh, cane, apostrofo, cane. E.. è il corto per uh, hot, hot dog. dog. Hot dog. Mm. Un altro H dog. In realtà li ho finiti, quindi adesso puoi avere un hot dog invece. Mm, mm, no, un hot cat. No. E eh, basta. Devi salvare, è vero, <ride> devi salvare <ride> i soldi per il college di temi <ride> e per i ragni uh. Cena con la mia fidanzata è una. è una immagine di una ragazza gatto Ah di, di una tipo una figurina gatto. Una figurina vicino una ciotola di nudoli istantanei <ride> Cool skeleton Knight. ah quindi papyrus è del 95 Spotify. Questa è una foto di papyrus che flexa di fronte a uno specchio sta indossando eh, okay, occhiali da, da sole <ride> un sacco di, di bicipiti No giganti bicipiti sì, giganti bicipiti muscolari sono, sono incollati a, alle sue braccia diciamo con editing diciamo <ride> anche i bicipiti stanno indossando occhiali da sole <ride> Oh no Pyro. Pyrope perché avete capito perché una fune va a fuoco Pyro capito? Pyro ah, rope sì. eh. Heatbounds quindi heartbound Quindi questo gioco è, è heartbound in realtà Cronk <sussurra> You crank Tu <Too> cronchi <sighs> Caldo caldo caldo più caldo E <laughs> questo è così un po' facile diciamo Sì Basta andare dal lato opposto in cui da arrivano le bombe Fai rope più calore? Ma anche il termostato ancora di più è super caldo però Sembra soddisfatto Lo è sempre sembrato caldo, caldo, caldo. Esatto dobbiamo correreci dentro come i laser Ma Ecco, mi chiedo che tu vuoi! E tu vuoi! E tu vuoi! Basta! LOL Qscatro figo 95 È uno scherzo vero? Nooo L'unico scherzo qui è quanto forti sono i miei muscoli Appunto è uno scherzo Eh, guarda dove si va Stam... Claudia, arte incontratevi qui prossimo meeting ottobre 10 e oggi è il 9 ottobre quindi eh, domani eh, dovremo registrare dovrai. una cosa alle 8 di sera dovrai eh, eh, però eh, sarà eh, soltanto io perché non ci sono quindi non posso sì. esserci mentre qui c'è un'altra cosa un una 22 ti mm. ha inviato una, una freno request accettare? Sembra che sia già rifiutata da solo. Insomma, <ride> perché? C'è un apron. Cos'è l'apron? Boh. Ah, è un, uh, un grembiule. Ok. Indossare Hot Dog News. Mangi il cane caldo. Perché l'hai fatto? Sbagliato Info. Ti dà 21 di vita. Vedi, ti maxano tutti la vita. Info. Eh. Ti capione, non pesa 11. Ti cura un HP ogni turno. Vai, indossalo subito lol andiamo vai vai vai now di ring eh, ciao sono dottor alfis questo puzzle è un pochino basato sul timing vedi quelli switch devi premerli tutti e tre entro tre secondi cioè tutti entro tre secondi proverò ad aiutarti con il ritmo <ride> ok ora prendi il terzo um, Ehi hey, Sembra che Dovevi solo non premerne due Giustamente <ride> Io ci vado comunque Vediamo Si può si fare si facilissimo va. Basta spammare il tasto Ehi. Ecco. Uh. Oh, ok allora questo sembra un po' difficile ma mi sembra... L'ultima volta che ho provato... Uh... Ah è l'ultima volta che ho provato ad aiutare con un puzzle. Lol. Bene, speriamo. Uh, Ehi! Hey. Andrò al bagno quindi sarò... Eh? Boh, per un po'. Boh. Sarò a FK. Sono sicuro che puoi fare questo puzzle da solo. Certo, l'unico puzzle in cui avremo bisogno di aiuto. Eh questo è... Credo che sia Un attimo Lo rifaccio uh, Ma credo di sapere la soluzione Tutto si basa da questo pulsante Quante volte lo premiamo L Lo dobbiamo premere Vediamo Cronk. Uh, No ho già sbagliato Ma ce la fai, oh, oh. Mm. Stai sbagliando, devi andare direttamente là, non devi andare là Ecco Fatto, yey Meno ora vai sul tapirulante No Oh mio dio, le persone pensano Che Mio Mio 2 è meglio di Mio Mio 1 Lol, è una battuta però Uh, no. Sì, sì <ride> Che facciamo? Continuiamo. Sì Nel le... tuo minuti eh. Non capisco, no Rovina l'intero L'intero arc, arc Di personaggi Di, di Miu di... No, l'intero arco Del personaggio di Miu Mew No Sì La mia Review la Review di Miu Mew 2 Non è né Kissi Né Chiuti Fa schifo Zero <ride> stelle <ride> ok Ma intanto è fissata con questo sì, sì. anime Ehi hey, tu, fermo Abbiamo avuto Abbiamo avuto un tip Anonimo Anonimo, Anonimo Riguardo a un umano che ha una maletta a righe <ride> L'ha detto a... È stato un anime <ride> Se ne sono sicuro hanno detto che. No, hanno detto Papyrus perché sennò non sarebbe stato anonimo. In che senso? Perché de avrebbero detto il nostro capo ci ha detto di fare che c'è stato lì. Se no, no, era detto Ci, hanno detto, ci hanno detto che stai andando in giro per le hotland adesso lo so, suona davvero spaventoso, eh. Beh. resta calmo. Ti porteremo da qualche parte di sicuro, ok? Yay. No, non voglio. Un ottimo. Aspetta, cos'è bro? La maglietta che sta indossando Sì Che cosa riguardo Bro Stai pensando a quello che sto pensando? È tipo Mega imbarazzante Dobbiamo tipo Totalmente uccidere questo umano eh? <ride> È roba Yay Royal Guard Yay, ah, guardia reali Mini Borms brms. Mini Bros ah, no, Aspetta Vai, team attack. Yes, yes, yes. Eh, questi sono i loro attacchi. Uh, no, no, ovviamente non appaiono da soli come... Matter come... 1 sta in guardia. <ride> pulisco l'armatura praticamente. Pulisci l'armatura della guardia 2. Uh. Ah, la, la terra, il terriccio che stava sopra inizia a, a Spazzare Get in. Non ce la posso fare Armatura troppo calda mm. mm. mm. Molto meglio <ride> La Guardia 1 sembra molto preoccupata di qualcosa Dice cioè, a Guardia 1 di essere onesto riguardo ai suoi sentimenti <ride> Io io <ride> cosa? Non se ne sta andando No, è un po' difficile comunque qui Che cosa? È un po' difficile Amico. gestire qui comunque Amico, D Non posso Non posso farcela Non così Tipo, 02 Tipo Tipo, tipo Ti piace? mi piace Bro Mi piaci Mi piace bro, il modo in cui combatti, il modo in cui parli Adoro fare attacchi team con te. Adoro stare qui con te, Bouncing Bouncing, saltellare. È mm. e... ah sì, e Coso armi in sincronia. Così. E questo è o quello due. che fanno le guardie reali? Si, sì. 2-2. Io two. voglio stare con... così per sempre. Oh one fit o two. No. <ride> Uh, Intendo uh, Psy-goccia Psy Psy sai Psy Psy fregato <ride> 01 1 Sì, fratello Vuoi Andare a prendere del gelato? Dopo questa? Certo, amico <ride> Stanno guardando tra di loro Vai <ride> Vai yeah. Yeah. Bene, addio guardie reali <ride> They were roommates Oops way How's the event? Come sta facendo l'umano? Come sta andando? Eh. Brosso tipo al core 27, ok Top 10 show che ti faranno fermare Che ti faranno dimenticare il tuo dannato lavoro Ok E non la leggo No Perché dovresti? Hmm. Mi chiedo cosa succede adesso Ok sono tornata Un'altra stanza buia non ti preoccupare, le mie skill di hacking ti hanno, fo ti hanno fregato, cioè, ti hanno coperto. Non avresti voluto. Sei serio? Oh sì! Buonasera, bellezze e gentil bellezze. <ride> Questo è Metaton, <ride> che fa il report live dalle News Metaton. Un'interessante situazione. Sta accadendo nelle, nelle Hotland Est. Fortunatamente, un nostro corrispondente è laggiù che fa il reporting live. <ride> Coraggioso corrispondente, per piacere, Dici qualcosa dal reportare. I nostri 10 magnifici eh, spettatori stati, stanno aspettando. Il basket è una figata, non è vero, caro? Peccato che non puoi giocare con queste palle sono, un, uh, sono un, un tipo di metatone fashion basketball per indossare non giocare. Non puoi diventare ricco e famoso come me senza uh, senza, rend oh, non fine, non senza, senza, senza rendere bellissimi degli orb delle sfere. Non toccare la report, mia vita. Sì, report. Lasciala. Report. Attenzione, spettatori, il nostro corrispondente ha trovato una palla da basket. Ah, palla da basket. Cerchi di gioia. Uh, cioè, cerchi di divertimento. Sfere di gioia. Uh, Ormi una... di, di... di gioia. sfere di gioia, sfere di... Boh, interessa, qualcosa Ma non dovresti provare con... Non dovresti giocare con questa. È una MTT Brand Fashion Ball. Um, mantenimento è richiesto per farla restare good come puoi vedere in che esposizione al corpo al corpo caldo di una mano inizia cioè fa, fa togliere la vernice ah aspetta un momento vernice quello non è una palla da basket oh no è una bomba oh no questo review di sport Sta diventando una, una... review corta. Perché... Sarà finita un'altra che scoprirai. <ride> Ma non eccitarti troppo. Non hai ancora visto il resto della stanza? Che <ride> era tutto il cartone. Oh mio. Sembra che tutto qui in realtà è una bomba. Qual è un, quel cane è una bomba. Quel regalo è una bomba. Anche le mie... Parole hanno. sono.. Sì. Coraggioso corrispondente. Se non disinneschi tutte le bombe. Questa grande <ride> bomba scoprirà. Uh, ah, questa grande bomba ti distruggerà in 10 minuti. Cioè in 2 minuti. Poi non potrai più fare il reporting live. <ride> che terrib che terribile. Che disturbo. I nostri nuovi spettatori. <ride> non vedo adesso di minuti. Averanno a guardare questo. Buona fortuna, caro. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Ho installato un programma di uh, <ride> disinnescamento di bombe sul <ride> tuo, <ride> tuo telefono. <ride> yeah. Giusto per questa occasione. Uh, usa l'opzione disinnesca quando la bomba è in uh, opzione di sinnescamento. Il cane sta dormendo. <ride> Ora vai a prenderle. Yeeey, yeah, il cane. Ah, già devo. Che nabbo. Hanno un dog. Ma oh, dai. Muoviti. Non posso. Mi fa aspettare ogni volta che failo. Cane, disinnescato. Sì non mi interessa. Ah, mi sa che non va avanti il tempo se. Se parlo con Alpish. Quindi non serve che. Sì, il, il bicchiere è l'ultimo che prendiamo Perché vola Hit 69 secondi rimasti mm. Noise Non lo stai per mancare Scraicchi il copione Bomba copione Cos'è questo? Un diario? Il gioco. Ah è un gioco Il gioco Oh sono un lavoro Sto usando um, Degli E M Dei campi -M, M, M Per di... intrappolare Il bicchiere d'acqua lì <ride> 19 secondi Hai perso Cioè tipo Ma non si scatta Ben fatto, caro Hai disattivato tutte le bombe Se non avessi disattivate La grande bomba sarebbe esplosa in due minuti Ora non esploderà più in due minuti Invece esploderà in due secondi Addio, caro No Andiamo a defustare quell'altra bomba Veloci No. No Ah Sembra che la bomba non stia andando Ring. Ring Questo è perché Mentre tu stavi monologando Io uh, ho, ho aggiustato ho, ho cambiato Oh no Hai disattevato la, la bomba con le tue Skill di hacker Sì è quello che ho fatto Curses Curse. Maledizioni Maledizioni Sembra che siamo. Sembra che sono stato fregato di nuovo. Dannato umano. Dannato, dottor Alphys, per aiutare così tanto. Ma. Ma io non.. non, non danno i miei otto. Che io. I miei otto spettatori magnifici per restare sintonizzati. Alla prossima volta, caro. No, wow, l'abbiamo davvero fregato, eh? Um, so che è stato un po' strano all'inizio, ma penso che sto so divent uh, so diventando più, più Più confidente riguardo guidarti. Quindi non preoccuparti riguardo quel, quel grande stupido robot. Ti proteggerò da lui. E se, se proprio uh, ci andasse forte, tipo, Vabbè se proprio cose. Potremmo sempre Potremmo sempre eh, ah, Lascia stare No veramente è, è uh, cliccare il e poi No non spegnerlo Vabbè, Non c'entra A dopo quindi nella prossima parte di uh, Undertale uh, Andremo ancora avanti e uccideremo Ovviamente non abbiamo ancora trovato un save Vabbè lo devi trovare ma. Non dovrebbe essere Undertale. qui Undertale lo ricordo Uccideremo i bobetas perché sì. Perché è stupido E deve sì. morire um, Ho notato che sei un po' silenzioso <ride> Sei preoccupato riguardo Incontrare Asgore? No Non preoccuparti ok? È davvero un Quel re è davvero un bravo ragazzo <ride> Sono sicuro che puoi parlargli E Con la tua anima umana Puoi passare attraverso la barriera Quindi non preoccuparti ok?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 lei l'hai sbloccato Quindi wow. uh. Sembra una sorta di braccialetto potente Aspetta, solo un croissant Ok uh... <ride> Questo tizio è impazzito Oddio, io, io... è la mia donna io, io ho finito per comprare una, una ciambella no, Non volevo, ma quella ragazza Anche se ho detto no Lei ha continuato a guardarmi in questa maniera creepy e stava ricando le sue labbra. Ora ho finito i soldi. Mm -hmm. Ma è compra di cose che, che aspetta. No, non le voglio. Devi Pring. Ciao, Alphys qui. Questa stanza è un pochino come quella che abbiamo visto prima. Ci sono due puzzle, una a nord e una a sud. Dovrei risolverli insieme per procedere. Vorrei dire... Inoltre mm. vorrei dire che... Non mi facevo dire le soluzioni di puzzle. Ma se hai bisogno di aiuto chiama. Anzi, in realtà ho un'idea. Diventiamo amici su Undernet. Puoi solo menzionarmi quando hai bisogno di aiuto. Non lo farò. Aspetta, siamo già amici, non è vero? Ti ho già iscritto, non è vero? Stai leggendo i miei post in, in tempo, tutto il tempo. Beh, spero. Uh... Spero tu no, uh, sia d'accordo con me. No. Lo spero. Ah, okay. Sei d'accordo con me? Riguardo. Un attimo Dov'è il blocco salvataggio? Dov'è il coso? Ah vabbè si sì, è vero, ora ci ha messo le un uh, casse usare, dimensionale usare, usare. Perché? Mettici dentro le cose inutili. Ah, è il numero di papyrus, papyrus e papyrus è undyne. E comunque no, non mi interessa ora. Se posso portarmi roba nel, ah, nell'inventario me lo porto qui. sto puzzle, intanto tu lo sai già qual è. Eh? Sono i puzzle di prima Invece sì Ok L'abbiamo già fatto questo Ma tanto Chi se ne frega mm. uh. Uh. Stavo creando caffè Nel suo cratere <ride> Marco r mar Ok Si attacca Uh, ah, vera? Fag... Sì. sì La mia dispesa si abbassa. Sì, un colpo e sei morto, eh. Certo. <coughs> è vero, che ne sai? Non sai nulla. Mamma mia, ti hai visto quanto danno hai fatto? Ah, ti ha fatto? Allora, quindi ho solo uno, vero? Sì Ma è facile tanto. Allora dimmi che fare. È facile tanto. Vai due volte a sinistra, scusa. Così quella rimane bloccata lì. Yay, yeah. sono un pro si sì, c'è certo. Congratulations! Ho fatto tutto io! No, no. Non mi era... non ha niente nemmeno iniziato un po'. Uh, uh. Ah ah, non puoi. Per l'altro giro. Ah ah, non puoi. Devi fare tipo l'altro giro. Uh laser in realtà non devi stare fermo, non devi camminare. No, devo camminare al contrario. No, dove vai, cactus. No, no volevo analizzarlo, vabbè. What via. an idiot, bruh. Hai visto. Ah, bene. Puoi semplicemente fare così, è molto più facile. Sì. Così ah. è più veloce. Ring, ehi, hey, questo eh, non ha niente a che fare con guidarti ma. Emst Vuoi guardare un, uno show umano? In Tv insieme? Qualche volta Hai chiamato? Oddio, fissata. Il mio occhio si chiama sure. sure. Vero? È uno dei miei preferiti. Perché guarda, non l'ho fatto niente. Ah, è vero, sta andando da sola ora. Ah, ok. Meno male. Io si sto provando Izzo quando così va veloce. Uh, quindi penso davvero che ti potrebbe piacere dovremmo guardarlo dopo che, eh, che finisci tutto ciò io <ride> tu ho uno oh no difficult ma che fai? Li fare andare tutti dentro Sì, ed erano quattro ed entrano nel buco da tre si sì, come no, ma analizza il cactus come vuoi per odorare i fiori <ride> come fai? <ride> Dimmi che c'è un safe Sì, sì, se vai avanti adesso sì, in realtà no, ti ho mentito. Swong, uh ok perfetto quindi nella prossima parte andremo avanti. Quindi ci vediamo alla prossima, iscrivetevi e rispondete al del sondaggio. Ciao! Ciao!